Ragazzi, buongiorno e benvenuti a questo nuovo video. Oggi me ne andrò a Torino con... A caso! Con un giapponese a caso! Andremo a mangiare in un ristorante di rame che si chiama Akira e vedremo come sarà. Andiamo anche sulla mole, poi andremo in un museo quindi spero che vi divertirete in questo vlog Stiamo per andare a provare il ramen italiano con Sabrina e Andrea del Giappone a quattro mani Eccolo qua questo famoso ristorante chiamato Akira Costa sui 13 euro, quindi un po'. Caridon, che però non è un don, perché scusa, per essere un don dovrebbe essere il riso sotto. Comunque. C'è anche il Dorayaki. Il Dorayaki sapete che è il dolce preferito di Doraemon Sei affamato? Ci andiamo dentro. Mm. Ecco qua, il mio amico giapponese a caso sta mangiando il ramen. Fa il rumore tipico dei giapponesi, eh. Ha detto che sa proprio di ramen vero. È arrivato anche il mio chashu don, l'insalata con le patate. E Sabrina invece si è presa quello vegetariano. Eh, ti dicevo che il sugo non so perché mi dà l'idea di funghi. Eh. Questo però eh, non c'è in Giappone. Immaginavo, però è buono perché è delicato. Come si dice in Liguria, non no, no. se può no. shushar e shubi. Mm. ragazzi assaggiamo la poteto salad ovvero il mio piatto preferito giapponese che poi tanto giapponese originale non è cioè non è che la poteto salad è un tipico piatto però in giappone la mangiamo sempre e mi manca tantissimo in Italia mmm mm. Buonissima gente ah, Ragazzi che bello, c'ho una nuova fanpage La bocca di Seba Può fare il gemellaggio con la mano di Seba Eh, o ah. l'herpes di Seba, <ride> che bello <susurra> Buono <susurra> Momenti di grande cultura sul canale ah. Adesso facciamo un bel giro a Torino Sei impantanato nell'erba. Beh, un giratorino l'hai fatto. Tanoshi È bellissimo. È velocissimo, ragazzi. Guardate che bello che sarebbe questo palazzo se non fosse chiuso. Grazie Sabrina eh grazie Sabrina Che bello c'è uno scoiattolino carino carino carino Ti va di cangiare Troppo carino Adesso il nostro giapponese assaggia il bicerin Buono Guardate che bella vista. Stiamo per vedere l'ombra di un giapponese. Oh, l'ombra di Seba. Ragazzi, premiamo il bottone e che cosa succede? È una magia! Bello! Oh! Oh! Che figata! Non è Andrea secco! C'è anche Hanabi. È il film di Kitano Takeshi Prendete i libri, li aprite, li sfogliate, così Sembri Midna E' eh, adesso fare Devi far finta di essere nel film Sei nel cielo Sembra che... Cosa succede? Cosa succede? Vabbè. <ride> molto bello, è stato tutto molto emozionante. <ride> Grazie. Com'era? Was it good? Was it very Japanese style? I think it was Japanese style è la differenza compared to other ramen that tried that didn't have this taste the fake ramen yeah, doesn't have dashi dashi tonkotsu 2 ramen no kiko ironna yasai sakana ramen Ah, ok, perché lui mi ha detto che praticamente quello che lui considera il rame autentico è quello in cui praticamente mettono un sacco di verdure nel brodo, poi c'è dentro anche il tonkotsu che sarebbe l'osso del maiale. Con dentro la carne lo lasciano nel brodo per un paio di giorni, così assorbe tutto il sapore della carne. Poi aggiungono un po' di miso un po' di, di salsa di soia per fare la zuppa, mentre in quello fake tu il sapore viene dato solamente dalle salse, quindi non c'è questo processo di lavorazione. E questo ristorante di Torino com'era? Si sì. va bene, e noi comunque in realtà oggi siamo andati a mangiarci del sushi, quindi adesso vi lasceremo anche il vlog. Di noi che andiamo a mangiare sushi E in ogni caso se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace Se avete dei ristoranti che volete che noi andiamo a fare una recensione Scrivetecelo nei commenti E noi ci vediamo al prossimo video Un salutone, ciao! ciao. Il giapponese a casa è andato a tagliarsi i capelli da Joe che è questo parrucchiere giapponese che c'è qui a ah, Milano. Ciao. Di dove sei? Eh, io sono di Tokyo. Tokyo, Tokyo? No, no, Vicino Na... a Tokyo, vicino a Tokyo. Yokohama? No, Saitama. Ah, ok. Bravo, bravo, prova, Tokyo Tokyo. Ramen. Che dire, il mio vegetariano era molto buono, non so dire quanto originale perché in Giappone non ho mai provato un ramen vegetariano Quindi, ma mi sembrava comunque di ottima qualità e molto buono Soprattutto buonissima la potato salad, incredibile, uguale, uguale a quella che mangiavo in Giappone e di quelle più buone Vero, confermo, ricordava proprio quella originale, gusto ottimo eh, per quanto riguarda il mio ramen, invece che un ramen classico, eh, gusto originale. Funghi. Quindi, se vi piace il ramen bello ciccioso, esatto. andate. E questo è giusto: esatto. Dai, quello